Il primo punto è quello sul lavoro, ma ci sono anche altri punti. C'è stata questa eh, proposta lanciata, questo guanto di sfida nei confronti di Beppe Grillo. Allora lo chiediamo a Giuseppe Civati che in questi mesi di governo argentese spesso si è fatto interprete dei, degli umori dei malumori del popolo grillino con cui bisognava dialogare. Questo schiaffo lanciato, questo guanto di sfida nei confronti di Grillo, firma nostro, eh, le nostre proposte su abolizione del Senato, delle province, della legge elettorale e noi rinuncieremo ai finanziamenti del partito. È una proposta che potrà essere ricevibile o no? Secondo me no, è anche una, è un errore politico, secondo me, nel senso che eh, prima tutti hanno negato la necessità di interloquire con Grillo mentre oggi Renzi dice che è decisivo il suo apporto e che era la tesi che ho modestamente sostenuto per mesi cioè di un necessario coinvolgimento. Perché dico che è un errore? Perché la sfida tipo Western è il campo in cui Grillo nuota meglio, in cui si ritrova meglio ed è un campo nel quale Grillo risponderà malissimo a questa provocazione di Renzi dicendo che lui ha già rinunciato al finanziamento pubblico e che non si fa una cosa giusta solo perché gli altri ne fanno un'altra. Si fa e basta, quindi inviterà il PD a rinunciare comunque al finanziamento pubblico e chiederà, immagino, che il PD proponga una proposta di legge elettorale che mi aspettavo anch'io, non solo Grillo. Cioè Io vorrei che sfidassimo non solo il Movimento 5 Stelle ma tutto il Parlamento con una proposta di legge comprensibile. Le altre questioni, un'agenda di programma eh, destinatario, il governo, molto ambiziosa, lavoro, Europa, civil partnership, molti temi che potrebbero incontrare la riottosità di alcuni partiti penso al Novo Centrodestra, penso a Casini penso a Monti, qualcuno potrebbe pensare è un patto difficilmente ricevibile dunque il governo potrebbe vacillare secondo me no, anche perché questa è una proposta che Renzi farà e poi siccome ha scelto che il governo duri fino al 2015 dovrà trovare il modo di mediare con gli altri esponenti della, della coalizione quindi è la proposta che il PD fa salutata da me con favore quest'ultima soprattutto quando si tratta di diritti e di questioni che questa maggioranza secondo me farà fatica ad affrontare dopodiché il punto però è che se si decide che questo governo va avanti comunque fino all'anno prossimo non si può neanche fare i matti, io ero di un avviso diverso no? dicevo andiamo a votare perché con questo governo alcune cose non le possiamo fare provarle a farle è generoso da parte di Renzi se poi non ci riesce è un bel guaio però. quali sono invece i punti salienti che più l'hanno convinta di questo, di questo intervento programmatico. Ma che c'è un'aria di nuovo, di cambiamento vero, insomma, salutato da tanti elettori che hanno votato per Renzi, che hanno sostenuto me, in un momento di, di passaggio importante. Abbiamo visto tanti visi lunghi oggi. Chi diceva come D'Alema che siamo due pericoli per il paese oggi l'ho visto qui, per cui forse è più rasserenato. È... Ci cioè... hai parlato con D'Alema? No, no, grazie. Io quando le persone insultano faccio un po' fatica, cioè ho bisogno di un po' di tempo. Però l'ho visto qui mi fa piacere perché avevo paura che non venisse più D'Alema dopo quelle cose. Per cui c'è un'aria di, di emozionante, di passione che riconosco con serenità a Renzi e gli auguro davvero buon lavoro e lo sosterrò nelle cose che condivido e discuterò quelle che non condivido. Sono una persona molto leale, non ho fatto una campagna elettorale, avrei potuto essere molto più cattivo ma ho scelto un profilo diverso e penso che il nostro risultato sia altrettanto buono, in una dimensione diversa nelle proporzioni ma dal punto di vista politico molto importante.